Lega Basket Serie A, Milano si rinforza, preso Artura Sgudaitis. Lea 7 Milano si tutela, in attesa di sviluppi legati al recupero di Patricio Und, l'ex le Olympiakos dovrebbe rientrare verso dicembre NDR, la società Meneghina ha preso Artura Sgudaitis. Già in mattinata molti siti lituani davano per fatto l'affare Bujut di 350.000 euro NDR, ma il club Biancorosso lo ha ufficializzato soltanto nel tardo pomeriggio. Gudaitis, centro 2.11, 24 anni, proveniente dagli tubos Ritas. Gudaitis arriverà in Italia nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato ufficiale di Milano. La pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il centro Artura Sgudaitis, 2. 11 15 kg, proveniente dall'Etuvos Ritas Vilnius. Chi è nato il 19 giugno 1993 a Claipeda in Lituania, Gudaitis ha cominciato a giocare nella propria città prima di essere reclutato dallo Zalgiris Kaunas con cui ha debuttato in prima squadra nel 2013. In quella prima stagione ebbe una partita rivelazione in Euroleague contro la Lokomotiv Ban in cui segnò 14 punti con 6 rimbalzi. Nel 2014-15 Neuroleague ha segnato 6.5 punti di media con 40 rimbalzi a partita. Nel 2015 ha lasciato Kaunas e firmato per il Letubos Ritas Vilnius. Nell'ultima stagione ha segnato 11.4 punti per gara con 6.6 rimbalzi. Il 57.3 dal campo, 49 stoppate in 41 partite. Con Vilnius, ha giocato l'Euro le segnando 13.2 punti con 8.2 rimbalzi, il 52.9 da 2, il 70.3 dalla lunetta e 1.89 stoppati per gara. Nella regular Season di Eurocopa è stato primo in stoppate, rimbalzi offensivi, falli subiti, tiri liberi eseguiti e segnati. Note Gudaitis ha vinto il titolo lituano nel 2014 e nel 2015 con lo Zalgiris Kaunas. Ha vinto la Coppa di Lituania nel 2016 con Vilnius. Ha partecipato agli europei del 2017 con la sua nazionale. È stato scelto nei draft Ba del 2015 con il numero 47 da Philadelphia e successivamente ceduto ai Sacramento Kings, tuttora detentori dei suoi diritti.